In questa video-lezione parleremo di partecipazione online. Come può essere definita, quali sono le metodologie, quali gli strumenti e i contesti d'uso. Quando si parla di partecipazione online in realtà si parla di una modalità di relazione tra eh, cittadini e istituzione che ha l'obiettivo di ehm, ampliare in qualche modo la capacità di ascolto della pubblica amministrazione attraverso l'uso delle tecnologie ICT. Le politiche di ascolto quindi nascono da un'esigenza fondamentale che è quella di mantenere un dialogo costante tra pubblica amministrazione e cittadini, anche durante i periodi di mandato, quindi tra un'elezione e l'altra. Attraverso l'utilizzo e l'introduzione delle tecnologie informatiche, attraverso la loro diffusione e il loro utilizzo in maniera sempre più intensiva da parte dei cittadini e all'interno dell'organizzazione dei processi di lavoro della pubblica amministrazione, si è realizzata in realtà un processo di cambiamento che ha indotto anche pratiche che erano sino a quel momento realizzate attraverso modalità in presenza, molto codificate, più diciamo, consolidate, di eh, interlocuzione, di dialogo, di ascolto tra pubblica amministrazione e cittadini, a introdurre degli strumenti e delle modalità più relazionali, più interattive. Questo è stato possibile perché le tecnologie, soprattutto quelle basate su internet, hanno generato un cambiamento importante nell'utilizzo di questi strumenti da parte dei cittadini nel tempo che viene dedicato, nella diffusione di questi strumenti, nelle funzionalità che sono eh, facilmente disp a disposizione di tutti, tenere conto di queste cose è importante quando si pianifica un, un processo di tipo partecipativo, perché significa considerare diverse modalità, nuove modalità relazionali che possono portare dei vantaggi, nella uh, gestione della partecipazione e nella inclusione dei cittadini all'interno dei processi partecipativi. Non tenere conto delle richieste che arrivano da parte dei cittadini, non tenere aperti dei canali di ascolto e di dialogo tra la pubblica amministrazione e i soggetti che stanno al di fuori dell'istituzione genera quello che l'Unione Europea chiama deficit democratico, cioè il rischio di eh, un disinteresse dei cittadini verso la cosa pubblica che si manifesta in maniera molto evidente quando eh, si è chiamati a esprimere il proprio, eh, la propria opinione attraverso il voto. Mentre è importante mantenere aperto un canale di, di confronto, un canale di ascolto e dare cittadinanza al desiderio di partecipazione dei cittadini anche utilizzando eh, le tecnologie. In questa logica la partecipazione online può essere vista quindi come uno strumento della partecipazione tradizionale che quindi eh, persegue gli stessi obiettivi, utilizza in parte le stesse metodologie ma li adatta al contesto della pubblica amministrazione è un contesto nel quale sempre più cittadini utilizzano questi strumenti nella propria quotidianità. Gli obiettivi della partecipazione online, come si diceva, sono in larga parte coincidenti con quelli della eh, partecipazione che utilizza eh, metodologie e pratiche più consolidate. Ha però dei vantaggi, quindi perché orientarsi verso eh, strumenti di partecipazione online, innanzitutto perché la partecipazione online è più economica, utilizza spesso eh, piattaforme strumenti, in questo caso viene utilizzato eh, prevalentemente internet, che hanno dei costi molto contenuti è più efficiente, perché ovviamente ha, ha una rapidità e una facilità d'uso che eh, la rendono preferibile a seconda del contesto, degli obiettivi, dell'ampiezza, del processo partecipativo, eh, ha ovviamente il vantaggio di poter eh, coinvolgere un numero molto più elevato di persone rispetto alle, alle metodologie eh, tradizionali basate per esempio eh, sulla ehm, partecipazione e organizzazione di incontri in presenza. Ci sono però degli svantaggi, delle criticità eh, connesse all'utilizzo delle tecnologie nei processi partecipativi, dei quali è importante tenere conto. Il primo eh, riguarda l'identità dei partecipanti, quindi eh, mentre nei processi partecipativi eh, in presenza si ha un contatto immediato, diretto con i propri interlocutori, ehm, quando si attivano delle modalità di partecipazione online non si ha eh, questa possibilità, ci si deve basare su ehm, diciamo, un meccanismo eh, di reciproca fiducia. Un'altra criticità connessa all'utilizzo di questo tipo di ehm, strumenti è, è legato all'affidabilità um, dei risultati. Eh, per problemi di sicurezza informatica eh, può, eh, esserci, può esserci il caso in cui facilmente i risultati di una consultazione o di una eh, iniziativa di partecipazione online possano essere falsati o modificati, quindi occorre tenerne, tenerne conto, per esempio, quando si scelgono gli strumenti, le piattaforme eh, attraverso le quali realizzare le iniziative di partecipazione e prestare particolare attenzione al tipo di garanzie sulla sicurezza che vengono offerte dalla soluzione che si sceglie di adottare un terzo elemento eh, critico dei processi partecipativi online è ovviamente legato all'autoselezione ehm, del campione. Utilizzare questo tipo di strumenti richiede delle competenze di base, richiede l'accesso a internet e ovviamente non tutti i potenziali destinatari, interlocutori di una ehm, iniziativa di partecipazione possono ehm, essere in grado di utilizzare in maniera corretta questi strumenti. Qual è una, un accorgimento uh, per riuscire a ovviare a queste criticità e realizzare comunque un'iniziativa di e-participation? Eh, il consiglio che si può dare è quello di adottare un giusto mix tra uh, strumenti di partecipazione online e modalità più tradizionali in presenza, quindi in qualche modo uh, pianificare eh, la pratica partecipativa perché siano previste diverse fasi e modalità attraverso le quali i cittadini possono partecipare. Quanto sono diffusi gli strumenti per la partecipazione online? Quanto eh, queste iniziative vengono promosse da eh, istituzioni pubbliche? In Europa le consultazioni online sono uno strumento molto utilizzato. La Commissione europea ha un proprio portale che raccoglie tutte le iniziative di consultazione che si chiama La vostra voce in Europa, ma sono anche molte le esperienze in Europa realizzate da diversi eh, degli Stati membri che utilizzano da molto tempo e con successo eh, questo tipo di strumenti all'interno di eh, pratiche di partecipazione, di ascolto dei cittadini. Lo fa la Germania, ci sono esperienze molto interessanti in Inghilterra, attraverso strumenti, per esempio, come la mh, petizione online, i Petition. Ci sono però delle esperienze significative realizzate anche in Italia in questi ultimi anni. È recentissima la consultazione online eh, per il processo di riforma eh, della scuola, quindi l'iniziativa assunta dal governo La Buona Scuola per eh, raccogliere eh, idee commenti proposte per arrivare a una riforma il più possibile condivisa del nostro sistema scolastico. Ci sono dei casi di regioni italiane che si sono dati degli strumenti normativi a supporto dei processi partecipativi e lo fanno anche utilizzando delle piattaforme di partecipazione, come ad esempio la regione Emilia-Romagna attraverso la sua piattaforma Io partecipo. Ugualmente la Regione Toscana, che è una delle prime regioni in Italia a essersi dotata di una legge regionale sulla partecipazione, che ha un portale che aggrega e raccoglie le iniziative di partecipazione che vengono realizzate all'interno del territorio regionale.